apriamo oggi una nuova rubrica che si chiamerà disegno accademico e sono dei disegni eh, che generalmente vengono utilizzati eh, nelle accademie delle belle arti per eh, come esercizi diciamo eh, esercitazioni in questo caso eh, facciamo dal vivo riprendiamo dal vivo un fazzoletto eh, un fazzolettino un, un kleenex diciamo e lo eseguiamo con un tratteggio a 45 gradi. Questo tratteggio a 45 gradi dovrà essere progressivo. Quindi diciamo che le ombreggiature che dobbiamo andare ad ottenere, le otterremo per sovrapposizione. Quindi questo diciamo tratteggio che faremo a 45 gradi sul foglio. E le sovrapposizioni tra un tratteggio e l'altro sempre nello stesso senso dovranno dare il volume di questo uh, fazzoletto, in questo caso è un fazzoletto. E poi faremo anche delle composizioni. niente, iniziamo il lavoro e e, e potete seguire un esercizio simile eh, per impratichirvi pure voi con una matita ah, a proposito, la matita che utilizzerò eh, ha poca importanza ovviamente se um, utilizzate una matita più dura tipo un HB avrete um, un, degli scuri più chiari mentre se utilizzate delle matite eh, più, eh, più morbide eh, come una 4B, una 6B, una 8B avete gli scuri un po' più scuri rispetto alle metri più dure. Non ha importanza il tipo di matita che utilizzate perché è importante invece il procedimento che seguite quindi non vi preoccupate se viene più sbiadito se utilizzate una matita più dura o più scuro se utilizzate una matita molto più morbida. L'importante è che utilizziate una matita sola perché questo esercizio non è tanto il riportare davvero questo fazzoletto ma è impratichirvi. E con le sovrapposizioni, con le velature della matita. Detto questo passiamo al lavoro vero e proprio. Avrete notato che di tanto in tanto mi fermo per le proporzioni. Come si fanno le proporzioni? Guardando un oggetto dal vero, prendete la matita e andate a misurare. Per esempio, nel caso di questo fazzoletto abbiamo un punto che va da qui a qui. Come bisogna riportarlo sul disegno? Come si prendono le misure? Ma Innanzitutto eh, si stabilisce un punto iniziale, per esempio ammettiamo questo spigolo, lo prendiamo con la matita e da qui vediamo quanto è grande il fazzoletto. Questo per esempio è da questo spigolo fino allo spigolo finale e poi da qui prendiamo la lunghezza con il braccio tirato, prendiamo, sempre con la stessa lunghezza del braccio, prendiamo la distanza da qui a qui. Questa la possiamo riportare o esattamente così sul disegno oppure la possiamo fare doppia o tripla a seconda della grandezza che gli vogliamo dare. Allo stesso modo eh, per esempio i quadratini del fazzoletto che in questo caso sono quattro andiamo a prendere la misura di un quadratino e vediamo che all'incirca sono uguali i primi tre mentre il quarto è un pochettino più lungo perché è più vicino a noi anche questo lo possiamo riportare sul foglio esattamente con le stesse misure oppure con le misure raddoppiate per come vogliamo proseguendo con questo metodo diciamo che in un certo senso prendiamo le misure del disegno dal punto di vista dove siamo seduti e con la stessa luce perché le ombre poi devono essere le stesse quindi se non riusciamo a completare nello stesso giorno dobbiamo avere, non dobbiamo toccare il fazzolettino e, e la luce la dobbiamo rimettere esattamente nello stesso punto oppure se abbiamo una stanza dedicata possiamo tranquillamente e lasciarlo così per com'è per il giorno successivo considerate che un esercizio di questo genere anche per una persona poco pratica in tre ore ce la dovrebbe fare quindi dovete partire dal presupposto che ci vogliono circa tre ore per realizzarlo perché più pratico, ce ne vorranno molte di meno e quindi i tempi non sono lunghissimi questo è il metodo di misura che utilizzo generalmente io e diciamo che le proporzioni sono simili, poi con il tempo non avrete più bisogno di prendere queste misure perché l'occhio si abitua e in automatico queste misure le prende senza bisogno di prenderle con la matita, e, quindi è solo per i, primi, per i primissimi esercizi. Dopo il decimo vi posso garantire che non avete più bisogno di prendere eh, le misure, io è per una questione di scrupolo che eh, cerco di... E di, di, di farlo, di realizzarlo quanto più esatto possibile quindi non mi fido ancora tanto dell'occhio e preferisco continuare sempre a prendermi le misure. Adesso rendiamo quanto più appuntita possibile la punta, perché dobbiamo andare a definire i bordi dell'immagine. E, e questo lo si fa sempre con una linea eh, per sovrapposizione, e quindi non fare dei tratti, non realizzare dei tratti molto marcati, eventualmente passare più volte con toni leggeri. come potete notare il risultato finale non è un disegno fotorealistico perché non abbiamo utilizzato non abbiamo fatto uso di sfumini o di sfumare la grafite ma semplicemente di tratteggiarla quindi il disegno è stato eseguito al tratteggio di conseguenza non può essere un disegno fotorealistico questo è un disegno che eh, ci dà la possibilità di poter capire come le velature della grafite, eh, per progressiva sovrapposizione, possano rendere i volumi dell'immagine.